Come sapete, due notti fa ci sono stati degli atti vandalici denunciati già gli organi inquirenti, eh, dove sono stati vandalizzati alcuni mezzi e attrezzature della lama in tre municipi differenti, tredicesimo, secondo e settimo municipio. Ora, per capire in quale contesto sono avvenuti questi atti vandalici, Roma è una città che vent'anni fa aveva 20 milioni di eh, metri quadri di verde e circa 1500 operatori del servizio giardini. Dopo vent'anni... Siamo arrivati ad avere il doppio dei chilometri quadrati di verde e circa 160 eh, operatori del verde, quindi del servizio giardini. Tutto ciò ha comportato ovviamente eh, la eh, necessità di eh, andare a reperire il servizio sul mercato, quindi aziende private e tutto quello che avete visto che è successo in questi anni. Noi stiamo cercando di invertire la tendenza, eh, come sapete c'è già un bando per l'assunzione di 30 nuovi eh, operatori del servizio giardini, c'è un bando anche per la manutenzione straordinaria di questi mezzi, questi atti vandalici quindi sono un segnale che qualcuno ci sta mandando. Noi vi chiediamo di eh, diffondere, di condividere queste risposte che stiamo dando noi i vari consiglieri, anche la stessa la stessa Virginia, non ci faremo intimidire, noi andiamo avanti, eh, quello che abbiamo promesso ai cittadini di migliorare e efficientare ogni tipo di servizio per noi è eh, la priorità. Non, non ci spaventiamo di nulla. Grazie.